quando si accende. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui così puntuali. Io sono Katia Castellani della Commissione europea, quindi ho il compito di darvi il benvenuto a questo workshop di oggi che è ospitato qui eh, nei locali che sono gestiti congiuntamente dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea e eh, dall'ufficio del Parlamento europeo qui a Roma. Vi do quindi il benvenuto sia a nome di uh, queste due istituzioni che in particolare a nome della Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea che è uh, la um, coordinatrice del progetto Translating Europe. Vorrei innanzitutto ringraziare Unilingue che uh, ha collaborato con noi all'organizzazione di questo evento. Ringrazio sia la segreteria che ha lavorato tanto e sta ancora lavorando. Ringrazio Mirko Silvestrini che ci ha fornito tante idee utili per uh, confezionare un workshop che speriamo sia di vostro interesse. Naturalmente ringrazio anche i relatori che hanno accettato di essere qui con noi oggi e uh, anche chi ci segue da casa perché l'evento è trasmesso live in, uh, in streaming. Um... Una sola informazione di servizio vi vorrei dare prima di illustrarvi il progetto Translating Europe ovvero nelle cartelline che vi sono state distribuite c'è un brevissimo questionario che vi chiederei la cortesia di compilare uh, e di riconsegnare uh, nel pomeriggio uh, al banco del, uh, che, uh, dove vi sono state consegnate le cartelline. Sono veramente pochissime domande, un paio di minuti, ma per noi è importante conoscere la vostra opinione per migliorare nell'organizzazione dei prossimi eventi. Dicevo, questo workshop si inserisce in un progetto più ampio che si chiama appunto Translating Europe e che è un progetto Ehm, nato per volontà della Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea, nel 2014. L'intento del progetto era essenzialmente quello di creare occasioni di incontro per gli operatori del mondo della traduzione, quindi sia uh, studenti di lauree magistrali in traduzione che uh, libri professionisti del settore, studi di traduzione, uh, università appunto che offrono corsi di laurea in traduzione e perché no anche i clienti di questi servizi, creare quindi delle occasioni per dibattere tematiche di interesse comune e per creare anche sinergie tra gli operatori del settore per favorire la realizzazione di progetti comuni e anche per fare, diciamo, massa critica, nel senso di eh, far conoscere al mondo esterno, a chi magari fruisce dei servizi di traduzione, che cosa significa tradurre la qualità che sta dietro il lavoro di traduzione e quindi cercare anche di favorire lo sviluppo di un mercato sostenibile per eh, chi lavora nel campo della traduzione in tutta Europa. Il progetto infatti ha un respiro europeo e eh, si articola in due parti, eh, un forum ovvero un convegno che dal 2014 viene organizzato ogni anno a Bruxelles all'inizio di novembre, il prossimo sarà la settimana prossima e eh, che riunisce appunto operatori del settore da tutta l'Unione Europea. Ogni anno c'è un tema diverso e eh, non è necessario andare fisicamente a Bruxelles per poter seguire il convegno perché è anche questo trasmesso in streaming in inglese, francese e tedesco. Per cui se, andà, se scrivete semplicemente Translating Europe Forum 2019 eh, su internet trovate eh, il link dove eh, potete scaricare il programma e seguire l'evento in streaming. Nelle edizioni passate del forum si sono affrontate varie tematiche, eh, dalle tecnologie per la traduzione ai nuovi profili richiesti dal mercato ad esempio. Quest'anno invece il forum eh, parlerà del valore aggiunto della traduzione per l'economia e la società. Ci saranno vari panel nei quali ad esempio si parlerà di traduzione in ambito sanitario, piuttosto che nell'ambito del turismo, eh, traduzione nelle pubbliche amministrazioni, quindi eh, traduzione a 360 gradi. Sarà il prossimo 7 e 8 novembre. Oltre al forum abbiamo deciso di organizzare dei convegni a livello nazionale. Eh, in questi convegni si può sia riprendere le tematiche diciamo, del forum oppure parlare anche di tematiche che sono interessanti nello specifico per un determinato mercato nazionale. Ora ad organizzare questi workshop eh, sono io in collaborazione con appunto partner del mercato italiano. Quindi come funziona? Eh, in genere a metà novembre e poi in primavera io ricevo una mail dalla direzione generale traduzione che mi dice è ora di presentare le proposte di workshop per il semestre successivo. Quindi io in genere contatto uh, le università, contatto le associazioni di studi di traduzione come Unilingue, le associazioni di interpreti e traduttori, quindi i vari, uh, le varie parti interessate e chiedo se qualcuno ha un'idea di workshop che potremmo realizzare insieme. A quel punto presentiamo dei progetti alla Direzione Generale Traduzione che li valuta e decide quali sostenere anche finanziariamente e a quel punto comincia il lavoro vero di organizzazione, di eh, preparazione del programma, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto in Italia tre workshop, ne abbiamo fatto uno all'Università di Torino ad aprile in cui abbiamo parlato in particolare di ambiente e quindi di tutte le tipologie di traduzione che vengono richieste per quanto riguarda l'ambito della tutela dell'ambiente. Poi a Milano abbiamo fatto un workshop a giugno nel quale si è parlato soprattutto di traduzione automatica e appunto di sistemi di traduzione neurale e infine il workshop di oggi nel quale ci proponiamo di toccare ancora una volta il tema della traduzione automatica ma inserito in un contesto più ampio e eh, vedere appunto comunque quali sono le opportunità che un mercato in grande evoluzione, qual è il mercato della traduzione in questo momento, può offrire ai traduttori. Vi lascio qui eh, un paio di indirizzi ai quali potete scrivere se, avete eh, se volete informazioni più specifiche sul forum o eh, sui workshop. E eh, Augurandomi, e anzi sono sicura, che comunque nella giornata di oggi ci saranno molti spunti interessanti per tutti, eh, passo la parola a Mirko Silvestrini. Benissimo, grazie. Grazie mille Katia. Eh, buongiorno a tutti, ladies and gentlemen, grazie per essere qui oggi con noi. Eh, che dire, Katia ha fatto un'ottima introduzione e eh, la ringrazio. Io sono Mirko Silvestini, Presidente di Unilingue eh, e devo fare i ringraziamenti d'obbligo e molto importanti. Prima di tutto alla Direzione Generale della Traduzione, nella fattispecie l'antenna della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea, nella figura appunto della dottoressa Cate Castellani che con solerzia e tenacia da anni ci sostiene e sopporta, devo anche dire, perché eh, Unilingue è un po' eh, l'associazione che... Eh, è, porta avanti eh, tutti gli interessi degli studi di traduzione italiani, in, sempre in accoppiata con anche le altre associazioni di traduttori e di interpreti. Lo scopo, come ha detto giustamente eh, Katia, è quello di riunire tutte le forze del mondo della traduzione per portare avanti questo mestiere che agli occhi di molti, e eh, penso eh, converrete con me, eh, è un mestiere ancora abbastanza sconosciuto. Molti di voi, molti di voi, quando parlano con genitori, amici eh, e dicono che fanno le traduttrici o che stanno studiando traduzione, vedono strabuzzare un po' gli occhi, diciamo la verità, e fate un po' fatica a spiegare di cosa si tratta. Ecco, noi siamo qui per riunire le forze e oggi siamo qui soprattutto per eh, cercare di sfatare questo terrore che eh, sento vagare nell'aria da tempo sul fatto che la traduzione automatica o le macchine come nel film Terminator prendano il sopravvento. Ecco, Noi oggi faremo del nostro meglio per dirvi che sì le macchine ci sono ma che ci sono anche altre possibilità. Se avete guardato il titolo del mio intervento che terrò nel pomeriggio, oltre 50 possibilità è un po' provocatorio ma un po' anche realistico e lo vedrete durante, durante il mio intervento. Quindi ringraziamenti alla DGT, ringraziamenti a Spazio Europa che ci eh, accoglie oggi qui, ringraziamento agli speaker che sono di primo livello tutti quanti e eh, alcuni di loro provengono da lontano, hanno anche preso l'aereo da stati eh, esteri per venire qui oggi a eh, fare una relazione per tutti noi, quindi un grazie di cuore. E soprattutto grazie a voi che siete qui oggi, che avete, eh, state dedicando del tempo prezioso a noi per ascoltarci, speriamo di non dire troppe sciocchezze, ma non penso, dai, cerchiamo di essere proattivi. Quindi grazie per il vostro tempo e io direi di eh, passare la parola eh, subito al primo speaker, al primo relatore che è la carissima eh, Sara Grizzo, preferisce che la chiami dottoressa Sara Grizzo, va bene, Sara Grizzo, eh, speaker, formatrice, traduttrice, post editor, e chi non conosce il termine post editor, Sara, eh, potrei spiegarglielo, eh, grandissima eh, persona di conferenze, eh, aprirei i lavori con Sara, eh, con un grande applauso ai nostri speaker e eh, a tutti voi. Alla fine di ogni eh, intervento abbiamo previsto una o due domande compatibilmente con il tempo, quindi non esitate a fare domande, non siate timidi timide perché questa è l'occasione secondo me di eh, fare domande specifiche, un po' un laboratorio. Prego Sara. Buongiorno a tutti, mi sentite sì. bene. Eh, Anch'io inizio con i ringraziamenti, eh, grazie all'organizzazione per avermi invitato qui oggi. Eh, devo dire, mi fa veramente molto piacere... Eh, L'argomento, la specializzazione, la traduzione automatica, il post editing mi sta molto a cuore e uno del, diciamo del, io la sento come una missione, quella di condividere insomma, le mie esperienze, le mie conoscenze e ehm, io vivo, eh, sono una delle persone che ha preso l'aereo per arrivare, e io vivo in, in Germania per cui fa ancora più piacere condividere insomma, eh, nel mio paese natale tutto, tutto, tutto quello che so e che, che secondo me è importante sapere in questo momento di, di transizione. Eh, oggi parlerò di specializzazione ma non solo, eh, appunto come già annunciato io eh, mi occupo di, di, sia di traduzione umana ancora, quindi molto tradizionale, molto manuale, artigianale, eh, in ambito tecnico ma anche marketing, eh, soprattutto nella moda e nell'abbigliamento, quindi possiamo parlare anche di transcreation, quasi di scrittura. E appunto mi, mi occupo anche di, eh, di post-editing, questo perché eh, tanti tanti anni fa, eh, dopo la laurea, ho studiato a Trieste, a Scuola Interpreti, mi sono trasferita in Inghilterra e ho iniziato a lavorare per SDL nel reparto della traduzione automatica. Allora era il 2006, la traduzione automatica c'era già, c'era già da molti anni, però era abbastanza ancora nello stato embrionale, possiamo dire così, i risultati erano ancora ehm, diciamo, eh, molto... Mh, cioè, erano utili in certi settori ma non erano ancora ai livelli odierni. Eh, dal 2010 vivo appunto a Monaco di Baviera e eh, lavoro come freelance e da un paio d'anni appunto forte di questa esperienza ho iniziato a proporre ehm, appunto i corsi sul post editing sulla machine translation sia ai, ai colleghi che alle aziende, adesso le aziende, cioè, è un momento di transizione e di, posso dire anche di confusione, eh, ci sono grandi aspettative, ci sono anche grandi delusioni, eh, c'è cioè, tanto bisogno di, di informazione e di chiarezza e appunto questo è un po' quello che faccio, andare a spiegare ai colleghi come si usa la machine translation, se ha senso usarla e quando e come, E lo stesso per le aziende, è molto interessante vedere che eh, che spesso anche le aziende si rendono conto che non è veramente tutto oro quello che lucica, eh, la traduzione automatica può andare bene in certi ambiti, e per certi contenuti, mentre in altri casi è meglio continuare ad affidarsi esclusivamente alle, alle persone, agli umani, come mai si dice in, nel, nel settore. Quindi quando sono in giro alle conferenze, ai corsi, c'è sempre, sempre qualcuno che mi dice allora a un certo punto DIPEL eccetera prenderanno il nostro posto, io lo dico sempre, se sapessi la risposta sarei già milionaria, non lo so nemmeno, io vorrei saperlo anch'io per me, perché io cerco sempre di aggiornarmi, di pensare cosa posso fare, inventarmi qualcosa di nuovo, però effettivamente non lo so, chi lo sa magari è uno spreco tra dieci anni, dovrò reinventarmi di nuovo, quindi io la risposta eh, non la so, eh, però ehm, direi guardiamo questo strumento, guardiamolo un po' più da vicino, eh, guardiamo eh, alcuni casi pratici eh, e vediamo che cosa combina, tra virgolette, la machine translation se confrontata con determinati contenuti, alcuni dei quali sono appunto proprio quelli di cui mi occupo. Allora, iniziamo con un testo creativo. Allora, come ho, eh, come ho accennato, mi occupo anche eh, di, di traduzioni nel campo della moda e dell'abbigliamento e appunto tra le mie, le mie attività c'è quello appunto di tenermi aggiornata, di seguire le tendenze. E una delle fonti che leggo con più piacere, devo dire, è la rivista Vogue, la versione britannica, perché appunto avendo vissuto in Inghilterra, no, è una questione anche sentimentale di affetto. Allora, per preparare il workshop ho detto, bene, allora andiamo a dare un'occhiatina a Vogue, sicuramente c'è qualcosa di interessante e ho visto appunto, questa è una delle, delle ultime tendenze. E la prima cosa che ho pensato, ve lo dico, è stato sì. Uh, sembrano quelle persone che quando vanno in bicicletta non vogliono sporcarsi i pantaloni con la catena <ride> usano una molletta per i panni quindi ho detto basta mettere un'altra all all'altra parte e siamo a posto questo è stato il primo pensiero ho detto bene <ride> e effettivamente poi ho, ho visto qualcuno per strada eh, a Monaco conciato così dico conciato insomma va bene allora, questo è stato il primo pensiero poi il secondo è stato bene vediamo cosa fa Deepel con un contenuto del genere e questo è quello che fa DeepL io dico bene, ehm, si, diciamo, si capisce, si capisce di, di, di che cosa parla questo articolo, ovviamente è uno estratto dal, dal, dal blog, dall'intero diciamo, articolo. Ehm, si capisce però se questo testo eh, andasse pubblicato eh, andrebbe veramente rivisto ma, ma addirittura anche riscritto. Prendiamo, prendiamo solo il titolo. Ok, allora chi indossa questi pantaloni alla caviglia? Sì, il senso è quello. Ma qui possiamo veramente sbizzarrirci, ed è qui in questo caso, quando leggo una frase del genere, mi si accendono mille lampadine, faccio un sacco di associazioni e dico bene, questo è un titolo che deve richiamare l'attenzione, deve essere accattivante. Io ad esempio qui userei una dislocazione, per dire, direi, ehm, va bene, i pantaloni alla caviglia, ma, ma poi chi li indossa? Cioè, giocherei veramente lì, Magari ci metterei anche non so, un quarto d'ora a pensare magari andare a un canale prendere primo caffè, cercare un po' di ispirazione da un'altra parte, per cui in questo caso secondo me la machine translation va bene, può, magari se mia mamma vuole leggersi Vogue eh, britannico e non sa l'inglese può, può usarlo, ma se vogliamo fornire un prodotto di qualità direi che è eh, meglio affidarci ancora alla, alla nostra, al nostro cervello, alla nostra creatività. Vediamo qualcosa di più tecnico, ehm, prendiamo un esempio di localizzazione software mi sono divertita con uno dei vari prodotti Microsoft OneDrive e ho copiato queste tre opzioni software. La machine translation fa fatica con, con i testi ambigui, con le frasi appunto, o molto corte o molto lunghe e in particolar modo con l'inglese se prendiamo delle catene nominali le possibilità che diciamo, si confonda sono, sono molto elevate per cui vediamo le prime due opzioni, can, can edit, can view, eh, avete nella colonna centrale la, la proposta appunto l'output di DeepL invece a destra abbiamo la, proprio la traduzione ufficiale corretta di, di Microsoft e vedete che appunto non ha, a parte forse l'ultima in cui potremmo diciamo, intervenire correggendo l'infinito, togliendo l'articolo, insomma facendo un paio di operazioni sull'output in, in generale c'è cioè un lavoro molto, molto più approfondito da fare per cui anche in questo caso la machine secondo me lascia un po' il tempo che trova io devo dire che purtroppo mi è capitato di ricevere degli incarichi è arrivata la proposta Bene, una, abbiamo preparato il pacchetto su passolo eh, sì, è una, una localizzazione eh, c'è già l'output e a me è scesa una lacrima perché non è possibile, l'ho aperto e l'ho anche richiuso ho detto no, no, grazie perché poi mi paghi una tariffa di post editing invece qui devo fare tutta un'altra serie di ragionamenti, di controlli e quindi è un tipo di lavoro che va, a parte rimunerato in un altro modo, ma che comporta tutta un'altra serie di operazioni, la machine translation secondo me ci fa perdere solamente tempo ed è anche fuorviante. Poi passiamo, andiamo ancora più in là e guardiamo um, aspetti come la user experience o la customer experience, adesso io non lo so se, um, se vi occupate anche di, uh, diciamo di scrittura creativa o di, appunto, di, anche di copywriting e quindi... Avete già sentito parlare di tone of voice, di, di creare appunto una certa vicinanza con l'utente, con chi legge. Io, se leggo questa frase, questo è un cavallo di battaglia, ce l'ho sempre con me, non importa, intervento, workshop, la porto con me dappertutto perché la trovo aberrante, scusate. Eh, sembra proprio questo classico burocratese ovviamente la machine non ha guardato nei testi di riferimento quindi qualcuno l'avrà scritto da qualche parte, questa è anche la cosa triste comunque se la procedura non può essere eseguita vi preghiamo di contattarci allora se io leggo, se io sono, ho comprato un software e non riesco a installarlo e alla fine mi compare questo messaggio cioè sento che c'è come una freddezza no? cioè, questa azienda sì, mi dice beh se non, non riesci contattaci però dico possiamo fare un passo in più io direi, non riesce a completare la procedura, poi ovviamente bisogna vedere, usiamo la seconda persona singolare o plurale, diciamo vogliamo essere molto molto vicini, molto caldi, eh, molto calorosi con i nostri lettori, clienti, eh, non riesce a completare la procedura, contattaci, potremmo usare addirittura il scamotage della domanda e ovviamente qui l'output è inutilizzabile, va cancellato e va riscritto, quindi anche in questo caso la machine translation eh, non ce la fa secondo me. Poi la leggibilità dei testi, un altro aspetto molto importante, eh, leggiamo solamente l'italiano, si fa fatica anche solo a leggerlo, il dispositivo è dotato di sensori di temperatura per il monitoraggio delle temperature di stoccaggio. Allora, intanto c'è questa cacofonia subito monitoraggio stoccaggio che veramente ehm, proprio stona alle orecchie e c'è solamente un, un verbo <ride> è effettivamente molto, molto pesante e, mh, se, non so se siete anche voi fan di non so, Luisa Carrada, Falcinelli, insomma, quindi verbalizzate, verbalizzate, verbalizzate, eh, io, eh, spoltite, sfrondate, insomma, io avrei detto così, il dispositivo è dotato di sensori per monitorare le temperature di stoccaggio. Si legge bene, è chiaro, conciso, semplice e, eh, e cioè, aiuta anche il lettore, perché comunque ogni volta che noi leggiamo qualcosa dobbiamo decodificarlo, dobbiamo digerirlo, dobbiamo pensarci, insomma, quindi aumentiamo lo sforzo e mettiamo anche il lettore un po' sotto pressione in un certo, a livello veramente inconscio. No? Quindi cosa volevo dirvi con questi, con questi esempi? Allora, abbiamo paura che Dible ci, ci tolga il lavoro? Dico, vogliamo tenercelo stretto questo lavoro? Specializziamoci, questa appunto è, non, non l'ho inventata io questa, questa massima, lo dicono, lo dicono tutti, ovviamente cerchiamo di eh, potremmo dire far mangiare la polvere alla machine translation, cioè cerchiamo di essere scattanti, di essere sempre un passo avanti, cerchiamo settori dove la machine translation è ancora... Non ce la fa o che richiedono altre competenze, appunto, altre riflessioni. E, è sicuramente valido, è quello che, che faccio anch'io. Ad esempio, io vado addirittura oltre, cioè guardo anche ad altre attività. Diciamo, appunto, come poi sicuramente Mirko parlerà in dettaglio anche di questo argomento: cioè, altre diciamo, attività collaterali, non so, la consulenza, i corsi, la formazione. Cioè, chi più ne ha più ne metta, poi, in base, ognuno ha le proprie, ehm, diciamo, la propria personalità, le proprie attitudini, i propri interessi. Allora, dico, sì, specializziamoci. Ma basterà? Io mi sono fatta questa domanda, basterà specializzarsi? Secondo me no, cioè scusate, adesso magari questa cosa è, un po <ride> è uno shop soprattutto per i, per, i, per i più giovani. Secondo me specializzarsi da solo no, eh, non basta, e perché? Allora intanto ci sarà sempre qualcun altro, ne parlavamo ieri sera anche con Sandra a cena, che lavorerà per meno, a diversi, a diversi livelli però eh, effettivamente eh, c'è sempre qualcuno che appunto avrà fatto i suoi conti, eh, chiederà di meno per diversi motivi, magari io, per me ad esempio io sento la, la, sento la concorrenza italiana, io vivo in Germania, e ho i prezzi tedeschi e poi arriva il cliente e mi dice frau Grizzo io la, la traduzione la compri in Italia per metà, e io a quel punto posso dire sono specializzata quando poi se il cliente guarda solamente il prezzo io non ho, non ho, non ho argomenti posso dire soltanto vada e spero che sia un, un collega che lavora con criterio e che siate felici insieme <ride> e, quindi insomma eh, tanti clienti guardano ahimè solamente al, al prezzo finale perché purtroppo io non ne faccio neanche una colpa spesso i nostri clienti, i committenti non sono in grado di valutare il nostro lavoro No, io, mi metto, io penso sempre, difendo un pochino anche i clienti, ehm, perché penso che anche noi siamo clienti. Non so, noi eh, non so, andiamo non so, dal parrucchiere, siamo clienti no? e diciamo: mi, mi tagli solo le punte e poi ci ritroviamo tipo così, no? <ride> come me. Allora dico: sì, questo parrucchiere è un incapace, cioè so valutare questo, oppure esco e volevo essere bionda ed esco fucsia per dire, cioè, sono in grado di valutare un traduttore, un cliente che non sa l'italiano, che non sa il, non sa il russo, l'arabo come fa a valutare? Valuta in base ad altri criteri e spesso il criterio numero uno è il prezzo per cui possiamo vantaggiare tutte le nostre specializzazioni, tutto quello che vogliamo la nostra esperienza, però se al fine il cliente dice no, voglio spendere un po' di meno c'è poco da fare i requisiti tecnici sono in continua evoluzione, io lo vedo non so bene come sia in Italia, però in Germania ci sono tantissimi colleghi Senior eh, che magari hanno iniziato con la macchina da scrivere per intenderci eh, non è che io sia giovanissima però diciamo, mi, sono, mi sento un po' in mezzo tra due mondi eh, sono bravissimi però lavorano ancora con Word ma solo e esclusivamente con Word cioè beati loro che riescono ancora a imporre la, il loro modus operandi le loro tariffe eccetera eccetera però io parlando appunto tanto con clienti, agenzie mi dicono sì abbiamo questi collaboratori senior, sono bravissimi, super competenti, specializzatissimi in quel settore, veramente sanno e sanno, potrebbero scrivere loro i testi, potrebbero fare loro gli avvocati, eccetera, eccetera. Però io adesso devo passare a studio, devo usare comunque un tool per gestire tutto quanto e purtroppo questi bravissimi traduttori li devo lasciare andare perché non posso perdere tempo, so, addirittura mi ha raccontato un'agenzia, che per un po' di tempo con questo personaggio senior hanno copiato, incollato, hanno fatto gli allineamenti proprio per venire incontro al rotore, però a un certo punto hanno detto il gioco non vale più la candela, il tempo che perdiamo noi poi a rimettere tutto in studio, non, è più, non lavoriamo più in maniera redditizia, per cui ci vuole anche un po', oltre alla specializzazione, anche un po' diciamo, di, di propensione o perlomeno di di disponibilità a magari a usare i tool che i clienti eh, richiedono. E non sono solamente i cato, ci sono anche altri tool, ci sono i tool, non so, per la fatturazione, il tool per, anche per la gestione degli incarichi. Cioè, ce ne sono adesso i tool, poi la, con l'intelligenza artificiale posso dirvelo in confidenza, mi è venuto male quando ho sentito dire un cliente che dice bene, adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, quindi quando arriva quell'incarico, in quella combinazione in quel settore, c'è il computer che sceglierà in base a tutta una serie di criteri. Eh, per me ecco lì cioè, stiamo un po' esagerando perché secondo me il contatto umano è ancora importante comunque questo è un altro argomento poi sembra una cosa banale però le soft skills stanno tornando in auge è incredibile, è un pochino anche quello che osserviamo torniamo di nuovo alla vita reale a noi come consumatori all'improvviso dopo aver fatto tanti acquisti nelle catene, non so, io penso molto all'abbigliamento, all'improvviso adesso tutti vogliono handmade, vogliono il vestito su misura, vogliono quella borsa che c'è nell'edizione limitata, cioè vogliono l'esclusività. E la stessa cosa anche avviene nei rapporti umani. Cioè, dopo tanta essere stati travolti dal mondo digitale, eh, la comunicazione analogica sembra veramente ritornare con prepotenza, no? e Io lo vedo, e vado molto da, dai miei clienti, è una cosa che... Una, un, un obiettivo che ho ogni anno di cercare di andare a vederli tutti, di scrivere se, se posso, ovviamente nei limiti del possibile e andare alle conferenze se ci sono, prendere un appuntamento o anche usare banalmente il telefono mi è capitato una volta di ricevere una richiesta per un corso di post editing da una grande azienda e queste richieste sono sempre un po' nebulose, spesso i clienti non sanno nemmeno cosa vogliono, non sanno cosa offro per cui dico mi faccio un'offerta, allora a questo punto io prendo il telefono chiamo e chiedo chi siete, che combinazioni, che tool, cosa fate cosa vi serve, bla bla bla, insomma ho chiamato e questa persona mi ha detto Progrizio, ma che sorpresa, ma che bello, ma sa che non sapevo nemmeno di avere più un telefono in ufficio? <ride> ha suonato e mi sono spaventata. E a quel punto lì lei era così contenta, ha detto oh, ma che bello, e secondo me lì lei aveva già deciso, aveva già accettato il mio preventivo senza aver visto niente. Lì l'avevo già, già conquistata. Quindi anche il rapporto, recuperare questo, il rapporto umano e il contatto vero, far vedere che ci siamo. Eh, un altro esempio, sono stata alla conferenza del Gala questo, questa primavera, e hm, ho fatto un piccolo intervento e sempre sul post editing e poi c'erano un paio di persone nel pubblico che hanno fatto delle domande e hanno detto: Ma, ma, ma come state voi traduttori? ma eh, Come lavorate? Ma riuscite a guadagnarci? E, come vi sentite? Perché sai, io non, non, non incontro mai i miei traduttori, non so nemmeno chi siano. È così bello vedere finalmente un traduttore alle nostre conferenze e io ero scioccata perché ho detto: Ma non è possibile. Allora, cioè, a me piace molto girare, ma dove sono tutti gli altri? No, eh, cioè facciamoci anche vedere siamo ancora umani, ci siamo ancora allora se vogliamo diventare insostituibili davvero, cioè se vogliamo veramente tenerci in un posto bello stretto, secondo me la soluzione è professionalizzarsi quindi specializzarsi, però dobbiamo fare un passo in più, purtroppo questo è un aspetto, lo devo dire ehm, adesso sto un po' approfondire i miei contatti, so, ampliando un po' la mia rete in Italia e, e ho a che fare anche un po' con il mondo universitario, con i laureati, gli studenti e devo dire che purtroppo io sono laureata a Trieste, era il 2005 quindi non avevamo neanche mai fatto, usato i cattuli, insomma era proprio un altro mondo ma non, già allora non si parlava mai degli aspetti professionali del nostro lavoro nessuno ci ha mai spiegato come scrivere un CV come preparare un'offerta, anche solamente come presentarci a un potenziale cliente finita dall'università eravamo lasciati a noi stessi e un po' l'impressione che ho comunque che anche oggi bene o male eh, i poveri studenti devono un pochino arrangiarsi o appoggiarsi appunto a colleghi senior o magari alle associazioni eccetera eccetera quindi secondo me questo andrebbe veramente inserito nel, nel, nel curriculum, comunque anche come modulo, insomma, o anche non ci sono tanti, tanti programmi, vedo anche in Germania ci sono questi eh, mentoring, insomma comunque appunto in, colleghi più senior accompagnano i giovani all'ingresso ehm, nel, nel all del mondo del lavoro, secondo me è molto importante, perché poi ovviamente se non si sa bene come porsi si rischia anche un po', eh, a parte fare delle figuracce, ma anche di, di lavorare a condizioni che non sono... <ride> Purtroppo um umane e poi è difficile uscire da quel limbo, ahimè. Allora che cosa significa, scusate intanto guardo l'ora per vedere <ride> di, di non sforare, e che cosa significa allora professionalizzarsi? Allora significa essere aggiornati e competenti. Non, adesso non voglio dire che dovete fare un corso di aggiornamento al mese però seguite, seguite che cosa succede nel mondo della, della traduzione, della localizzazione ci sono tante newsletter, non serve neanche spendere soldi adesso guardate oggi è un evento gratuito per voi ma anche per chi, chi segue lo streaming eh, seguite, seguite le tendenze, seguite cosa succede, cosa fa la tecnologia e eh, poi di ritorno se voi siete competenti poi anche ovviamente se siete specializzati e, e competenti in un determinato settore siete anche, avete delle conoscenze delle, eh, e potete diventare dei consulenti per i vostri clienti, cioè proviamo a guardare dall'altra parte, ad esempio io so tanto di post editing per vari motivi, devo dire sono molto fortunata mi considero privilegiata perché attraverso un'esperienza di lavoro che iniziata era praticamente un trainee è diventato un, per me veramente parte fondante del mio business per dire. Eh, io ad esempio posso andare adesso dai miei clienti e di, che mi vengono e dicono ah c'è questo incarico di post editing io apro ed è il testo sui pantaloni eh, lasciati alla caviglia e dico no guarda, guarda, guarda in questi punti guarda qui bisogna riscriverlo ti, ti faccio vedere cosa potrei fare io oppure ti faccio vedere che magari tu hai altri contenuti che sono perfetti, cioè ho già pensato magari si poteva usare la machine translation per velocizzare, quindi divento un consulente i clienti mi chiamano dico cosa ne pensi, vieni a farci un corso e quindi in quel momento lì diventiamo diciamo, speciali, non proprio magari insostituibili, però abbiamo una certa visibilità, una certa competenza. Poi gentili e autentici, lo so che sembra una stupidaggine, la gentilezza e l'autenticità, però mi è capitato di sentire da clienti, sì tu sei eh, lavoriamo molto volentieri con te perché tu ci sei sempre cioè sei raggiungibile se non ci sei ad esempio metti la risposta automatica su Outlook e io ero, io ero sconvolta perché a me sembra ovvio se non ci sono anche solo sono dal mio cliente non riesco a guardare le mail ogni 5 minuti magari ogni quarto d'ora metto un messaggino guarda oggi sono impegnata, sappi che guardo, però non ti garantisco, guardo stasera o domani mattina sicuramente, quindi il cliente sa ok è urgente, lascio perdere e non aspetta, magari perde un'ora aspettando, provando a chiamarvi, io non sono in ufficio, insomma, quindi ehm, il rapporto, la professionalità, proprio anche nel gestire proprio i rapporti con, con i professionali è, veramente, è fondamentale. E siate anche autentici, ognuno di noi è diverso, io lo trovo una ricchezza, io sono fatto in un modo, in un altro, e non recitate una parte che non è la vostra, insomma, siate autentici, se siete timidi non dovete diventare speaker, se magari invece siete un po' più espansivi buttatevi, insomma, sfruttate i vostri, le vostre potenzialità assolutamente, che vanno oltre alle competenze traduttive. Proattivi e flessibili creiamo un valore aggiunto ed è proprio qui torniamo all'esempio del, del, della parrucchiera o comunque del fatto che i nostri clienti alle volte non riescono a valutare il nostro lavoro nel momento in cui non riescono a valutare il nostro lavoro diciamo oggettivi su, su, su criteri oggettivi dobbiamo creare in qualche modo un valore aggiunto qualcosa che, che faccia la differenza ed appunto è appunto questa anche la flessibilità, eh, l'attenzione ad esempio se un cliente mi dice Um, ho una frase eh, mi sono dimenticato una frase dopo due giorni si sono accorti che si sono dimenticati una frase è un classico e io dirò va bene la faccio e non importa ti ho tradotto tutto il sito e so, sono dei colleghi che dicono no però adesso mi mettiamo in fattura il, quelle parole oppure un, un importo minimo che abbiamo concordato io ad esempio questo lo trovo veramente infantile insomma tu sei fornitore di servizio è il tuo cliente quindi se tu sei un po' impantanato, io ti aiuto volentieri, fa parte del nostro rapporto di lavoro oppure se il cliente ha speso tempo e soldi perché in genere è così per creare una bellissima brochure i testi sono belli, sicuramente il reparto marketing ci ha lavorato su settimane hanno, hanno fatto un bellissimo layout grafico stupendo e tutto e c'è un bellissimo refuso nessuno se ne è accorto, un classico capita anche a me, lo guardo un testo tre volte, lo guarda qualcun altro vede stampato e c'è ancora un refuso non si sa perché, però è così se io lo vedo e so che il tuo pdf è già online te lo, lo dico, guarda che c'è un refuso lì, magari lo vuoi correggere, stai un attimo e il cliente è contento perché vede che io comunque lavoro con una certa consapevolezza e alla fine lo aiuto, cioè quello che, che, cerca, quello che cerchiamo anche noi, ribaltiamo di nuovo la, la situazione che cerchiamo noi come, eh, come consumatori, vogliamo sentirci presi per mano diciamo, vogliamo sentirci eh, al sicuro, vogliamo che chi ci vende qualcosa ci tolga un sassolino dalla scapa in un certo senso no? e non, io non mi devo più preoccupare di niente io ad esempio ho fatto, ho fatto poco tempo fa il mio sito, la grafica lei ha capito eh, come sono io lei fa, io dico fai e lei fa e, e, e io sono così felice perché io non ho le competenze, lei lo fa bene io sono contenta, lei è contenta e, e per me eh, beh, perfetto e ho speso abbastanza però ne è valsa la pena invece magari di andare a risparmiare 1000 euro e poi dopo avere gran mal di testa quindi pensiamolo un po' anche così e poi il movimento Adesso voi siete, non devo dirlo a voi che siete qui oggi, che siete, siete usciti di casa, vi siete per riprendere Mirko e il suo intervento a Trad però questa primavera vi siete tolti le pantofole, vi siete messi le scarpe e siete usciti. Eh, uscite, ci sono anche tanti eventi appunto gratuiti, eh, ci sono tanti gruppi, c'è cioè un modo di fare rete. Eh, è incredibile poi tutte le sinergie che, si, che vengono a crearsi, le idee che vi verranno. Posso dire, io sto girando da tanto, tanto, da un anno e mezzo e vi dico che mi sono venute un sacco di idee che non so nemmeno più <ride> come gestirle e poi dopo da cosa nasce cosa, il contatto, quindi è un modo per tenersi aggiornati ma anche per pensare e ripensare alla, a quello che volete fare a che, e anche che potete proporre perché voi magari avete delle... non dimentichiamoci, noi siamo traduttori però sappiamo anche le lingue, conosciamo la nostra cultura, magari appunto sappiamo si spera sappiamo scrivere bene quindi magari potremmo pensare non so, al copywriting ci sono tante tante declinazioni della nostra personalità, delle nostre competenze cui magari all'inizio non abbiamo pensato però magari uscendo ah vado lì, potrei fare quello potrei chiedere, conosco qualcuno magari mi coinvolgo in un progetto non è che debba per forza essere sempre tramutarsi sempre in qualcosa di remunerato però a lungo termine paga quindi vi consiglio veramente di, di, di, di uscire di casa e, e sarete sorpresi da... da dalla marea di opportunità che verranno a crearsi e poi veramente questo è proprio la chicca che ho lasciato per ultima siamo imprenditori a tutti gli effetti cioè siamo io sono ancora per il momento sono ancora da sola ehm, però comunque siamo imprenditori anzi siamo addirittura cioè abbiamo ancora più da fare perché facciamo a parte la parte operativa facciamo il marketing facciamo la contabilità facciamo tutto tutto quanto e vendiamo un servizio a tutti gli effetti cioè secondo me sono finiti i tempi in cui, non so se d'oro, non lo so, io non, non, a me sono arrivata dopo, in cui il traduttore stava a casa, arrivava il fax, arrivava il floppy, arrivava la, la busta e il lavoro ce n'era, praticamente a flusso continuo, e non c'era bisogno nemmeno di negozio, non c'erano i, i competitor, non c'era il problema delle tariffe, non c'era la machine translation, non c'era la globalizzazione, non c'era, insomma... Adesso è un momento eh, in cui dobbiamo veramente metterci in gioco e ehm, veramente... Chiederci che cosa vogliamo, quali sono i nostri obiettivi e come vogliamo raggiungerli. È un momento, non, non siamo solo noi, tutti, è un momento di gran transizione, lo ripeto anche di gran confusione. La machine translation fa sorridere è un pochino come quando in una coppia arriva un figlio. Gli equilibri saltano, bisogna mettersi lì con calma e rivedere le priorità di, di ognuno e, e fare in modo che tutti siano comunque felici. No, è un evento bellissimo non so se la matrizia in translation è bello come l'arrivo di un bebè ma insomma è comunque qualcosa di nuovo con cui dobbiamo per forza di cosa ormai confrontarci inutile mettere la testa sotto la sabbia io ho dei colleghi che dicono non mi interessa io dico ok non lo vuoi fare ma devi sapere almeno cosa sta succedendo non puoi far finta di niente è il momento di ripensare a cosa vogliamo e a come lavoriamo è veramente, è siccome forse anche perché no una, una grande opportunità perché no di dire magari eh, Passiamo appunto dal tra, solo tradurre, magari, so, magari a qualcuno piace tradurre e, e, e basta, però secondo me è bello anche avere la possibilità di pensare a, a, veramente a sfruttare tutte le nostre potenzialità e fare un, come un, passare a un livello superiore, no? secondo me, io la penso così, almeno per me è così. Quindi, riassumendo, specializziamoci sicuramente, non rimaniamo generalisti, specializziamoci, troviamo qualcosa che ci piace, ad esempio la moda, per dire non che io sia praticamente modaiola ma io cuccio molto quindi a me piace l'aspetto proprio anche tecnico di come sono costituiti gli abiti eccetera per cui mi è venuto molto facile, eh, professionalizziamoci e non fermiamoci, chi si ferma è perduto, <ride> grazie. Molte grazie Sara per questo intervento eh, affascinante. E insisto come Sara sul discorso di muoversi e di uscire il mondo non potrà più essere rinchiuso solo in un telefonino mi spiace ragazzi bisogna andare fuori e stringere le mani se volete provare un'emozione nuova eh, e magari prendere un cliente fate questa cosa andate in una fiera qui in Italia come visitatore normale girate i vari stand come ho fatto io due settimane fa Andate a uno stand, aprite, poi dovete, avete sicuramente come me la capacità di lettura veloce, l'imprenditore si avvicinerà a voi e vi dirà buongiorno, buongiorno, eh, ha bisogno? No, stavo guardando il dep, è molto interessante, vedo che qui c'è scritto, eh, sarebbe stato eh, l'avvolgimento delle nostre matasse di rame per fare i motori. Eh, bellissima questa frase, di avvolgimento delle massasse di rame che l'imprenditore fa. In che senso massasse? Dai, ah, leggevo qui massasse. Oddio, massasse. Ma sono matasse? Abbiamo stampato migliaia di Deplian e di cataloghi in quadricromia, carta patinata, stralucida. Immaginavate già la cosa succedeva quando tornava a casa. Grazie di avermelo fatto notare. Ma lei che cosa fa di bello? Ma io faccio un lavoro un po' strano, mi occupo di traduzioni. E... Ah, ma... Allora lei questa cosa l'ha notata, beh, da formazione professionale, mi lascia un biglietto da visita? Volentieri, guardi, per caso ne ho uno qua, ne ho 42, <ride> ne ho uno qua per caso. Proverete una nuova emozione, ma la soddisfazione di vedere lo sguardo dell'imprenditore che per una S, però moltiplicate per tutti i Deppian, tutti i cataloghi, eh, la quadricromia, perché curano tutto e poi un altro, eh, in quella fiera ne ho trovati tre, eh, tre. E uno ha detto che eh, il, il catalogo era grosso così, e l'avevano visto in 12 persone all'interno dell'azienda. Voi fortuna, voi deformazione professionale, appena ho messo il letto ho trovato il termine È sbagliato, proprio errore di battitura che però può modificare, lo racconto sempre nei, nei vari convegni dove vado, che un imprenditore di Vicenza, da dove provengo io, aveva fatto tradurre We make the most beautiful pearls in the world, eh, velocissimo, fatta veloce, poi l'avevamo stampata e facciamo le più belle eh, perle eh, del mondo, ma perle se sostituite la E con una I eh, diventa un errore ortografico e poi andate in stampa. Immaginatevi la prima E che diventa una I, cosa viene fuori come termine, è stata una catastrofe, quindi vedete come una sola vocale può cambiarvi la vita, attenzione. Quindi insisto, andate, stringete le mani e conoscete i vostri imprenditori, create un rapporto di fiducia. Ci sono domande per Sara? Lo scopo nostro è di allentare l'attenzione, non respirate a fondo, siete un po' tra amici, vorrei dire, è sempre orizzontale, non è mai verticale il nostro stile, ci piace molto. Siamo colleghi, non siamo i vostri, io non sono un professore universitario, non sono il vostro docente, ma anche i prof universitari che sono qui con me oggi sono miei amici, eh, simpaticissimi. Prego. Se non c'è niente, allora passiamo allo speaker successivo. Bene, grazie ancora con un applauso. Sara. Chiamo quindi a parlare Claudio Chiavetta. Per chi non lo conosce, eh, Claudio Chiavetta è, è un golden boy, l'uomo d'oro di, di una famosissima eh, società di traduzioni, direi la più famosa al mondo, che si chiama TransPerfect, è venuto apposta da eh, Bruxelles eh, per trovarci e per portarci il suo patrimonio oggi e di questo gliene sono profondamente grato. Comprende benissimo l'italiano, francese, inglese e poi credo parli un sacco di altre lingue. Oggi terrà il suo speech in inglese e sia io che Claudio facciamo parte di un gruppo di esperti presso la DGT che si chiama Lind. Language Industry Experts. Assieme lavoriamo ad altri colleghi, anche di FIT e di altre università, per collaborare, per indicare un po' le strategie del futuro del mondo della traduzione. Facciamo un sacco di brainstorming quando ci troviamo a Bruxelles per cercare di capire e di indicare quali sono le linee guida per il futuro nel mondo della traduzione e da un po' di tempo siamo molto lieti di collaborare con un'altra associazione, presso la DGT che si chiama EMT, European Masters in Translation, per il quale viene creato un vero e proprio, eh, sono delle università che aderiscono a questo progetto che poi magari Katia vi potrà spiegare più in dettaglio e poi ancora più in dettaglio è l'oggetto di eh, spiegazione di uno dei nostri relatori e, e anche con European Masters in Translation siamo eh, molto lieti di collaborare proprio perché cerchiamo di unire le informazioni del mondo della traduzione dell'industria della traduzione con quello delle università e il mondo accademico. Era quel collegamento che mancava da anni e che finalmente c'è e sta funzionando molto bene. Non mi dilungo oltre, passo la parola a Claudio, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Chiavetta, sono italiano però sono nato in Belgio, Allora, la mia lingua materna è piuttosto il francese. Uh, grazie uh, Mirko, grazie Katia, grazie a tutti per essere qui oggi, uh, grazie alla Commissione Europea e a Unilingue per uh, l'invito a questo evento. Uh, la mia presentazione uh, la vado a fare in, in, in inglese. Allora, uh, oggi, today, uh, the purpose of this presentation is to give you an insight on uh, what Mirko was saying. Uh, the uh, language industry expert group that is part of DGT and uh, is a, um, a group of experts that are, I would say, uh, representative of every different section of the language industry. So, we are going to give you an introduction about the language industry in general. Then we'll go through a brief history of the LIND expert group. Uh, what is LIND? Now, you know, it was before uh, called LIND Web. It was the language industry web platform, and I will explain you why after. Uh, what is the LINDS mission and the team? Mirko is part of this team. What are our main pillars of action? And what is our future? Obviously, if we have one, which I hope. <laughs> So uh, the language industry. What is the language industry? Why are we using this word industry? Well, uh, the language industry is not only translation. It's more than that. Uh, it is a community. So let's not forget this. Uh, there is room for everybody in the language industry. Translators, translation companies, universities, teachers, associations, students. Language departments in ministries, in public sector organisations, uh, institutions, uh, at, in every different section of an institution there is a possibility that a language related matter will appear. That's absolutely true. Consultants, etc. So this is really important. The Lind uh, expert group is trying to bridge the gaps between all those uh, uh, stakeholders in the language industry. We don't say translation industry because it's not the translation only, it's really the language industry. So what is the history uh, behind the language industry expert group? Uh, the idea, the first idea came uh, from uh, a very uh, interesting study that was commissioned by the DGT uh, and published in 2009 called the study on the size of the language industry. Well, it was really something important. What is, you know, uh, Mirko was right uh, when you talk to friends, family, colleagues, not colleagues, but uh, our acquaintances. So what are you doing? Uh, I'm translating, I'm a translator. So uh, is it about, uh, what, do you what is translation? Uh, is it languages? Are you teaching or oh, I an interpreter. So uh, do you work in drama or, <laughs> you know, it's really kind of, and then you say, no, I'm translating, you know, from one language, wow, this is fantastic. So it seems like it's a wow, it's a wow uh, profession. So, uh, but, the, but the fact is that from a statistical point of view, we didn't know what was the size of the language industry. So uh, are we like uh, 10 people uh, in Brussels, uh, or are we like uh, thousands uh, in Europe? So the idea was really to measure the different sectors of this industry into and, and, and, and you know, create a study out of it. And this study underlined the, the importance of the strategic, uh, you know, the, the use of data and statistics was very important in order to raise visibility on, on our profession. So, and one of, uh, let's say, the uh, uh, result of this study was to, you know, kind of gather data. So that's why LindWeb was created. The Language 3 Web Platform. It was a repository, and it's still, but it's not used anymore, uh, was a repository of, um, of data. Could be, I don't know, studies, could be, you know, collaterals from companies, from universities. Uh, the idea was to uh, try to share this information and make sure that the the public had access to, those data, to, to this, this, this data. Um, now it has been uh, kind of removed and repurposed into a language industry expert group simply because also for a uh, data protection reason you know it was the, the big GDPR thing uh, and it and, To be honest, Mirko, you, you're not contradicting me, I'm sure. Uh it was not, not really used by, you know, by the public. So it was it was a little bit of a shame, but but we, we tried. And then um we created, we we organized the first and second Lind Web Forums in DGT in 2012 and 2000. This is the predecessor of the famous TEF, so translating Europe forum that will be organized as Katja was saying. Uh, next week in Brussels. So actually this was our first try. So with the we're our small group of experts. We decided to put up a um, let's say a, a conference in Brussels and uh, I, th I must say we were very very uh, Surprised by the success of this event. So we're like two uh, or three hundred people for the first edition Not only because it's free course but <laughs> and uh, there's free uh, free Prosecco and free uh, canapé but though it was uh, really interesting how the fact that not only translators but you know interpreters teachers uh, members of association universities gathered together for the not for the first thing but you know officially for the for the first time was something that was really welcomed by uh, by public so um, So, and the Lind expert group mission was confirmed to be a consultative and advisory board. So, that's, that's what, what, what we do. So, Lind, officially, is an expert group that is uh, under the aegis of the European uh, Commission and DGT in general, and it's a mix of members of diverse branches of the industry. Uh, we are meeting, uh, in general, two to four times a, a year in Brussels mainly. And uh, we discuss you know, different pillars of action that they're gonna explain afterwards. Important to say that this group of experts is uh, a group uh, of members appointed in their personal capacity. So I'm not representing my company. It is, I'm representing myself and my experience in the translation industry. So this is uh, Mirko the same but we kind of we are the voice of our uh, sub-industry so I'm the voice of you know companies in general Mirko is the voice of company plus uh let's say association uh, you know European association and so we have the voice uh of uh also the, the universities the association of translators so this is very important it's, it's really a personal capacity Uh, so uh, it's really, I would say, a word that is very, I don't like it, but I would will say it anyway. We are agnostic. Uh, that's very important. So I'm going to read this out because I think we worked a lot on this uh, years ago. <laughs> And, uh, you know, to, to come up with this kind of definition of our mission. So we want to provide expertise in language industry aspects. And it's subsectoral specificities to back European policies on language, skills, and multilingualism. Uh, so we want to raise awareness uh, of industry, language industry matters, and we want to give our expert opinion on issues that are you know, linking academic and working life in the translation sector. So this is very the, the DNA of, uh, of our group is to advise, promote, and uh, exchange. So this is something that we really uh, want to, to pursue. So this is uh, the, so there's only one member missing, I think it's Michael Fritz from TECOM, but this is uh, the group. Uh, we have Mirko, uh, we have uh, Christophe DeClerc, who is a uh, teacher, university teacher. We have uh, uh, Eva Fogarty, who is represented, was represented of FIT, Uh, the uh, um, uh, transition Association, and we have from commission also in Caliza, and we have a st statistician uh, Nino Platel, and uh, some other members of, uh, let's say, companies like uh, Andreyj Vasiliev, and Françoise Bajon, and Kimaris. So, uh, and, of course, Jorge, who is also a university teacher. So this group uh, is composed of those members from the very start only you know couple of people changed um but this is the group what our so this is the let's say the heart of the presentation uh, what are we doing so our actions are let's say uh revolve around four main action pillars um we Over the past, past five years, uh we have supported uh, the European Commission and other stakeholders, you know, in the following activities uh with the aim of addressing skill gap, enhancing employability. You'll hear a lot of employability. It's interesting for the young translators, it's interesting, interesting also for the university teacher. Uh and uh, we want to strengthen also the business continuity of the language sector. So our first Pillar of Action is the Translating Europe Forum, organized each year. What we do, I'm gonna explain you afterwards, we provide consultancy, we uh, work on the creation of the draft agenda, and we work on the selection also on the selection of speakers. The second main pillar, which is uh, very, very interesting for the employability part of our, of our uh, business, is the European Masters in Translation Network. I don't know if you, know about this emt network it's a network of uh, universities in europe that you know got the emt label from the european commission and this is to uh, make sure that there is a kind of alignment of programs uh, throughout europe and make sure that there is a let's say the, the spreading of best practices in the uh let's say university and academic <laughs> world so what we do uh, is mainly help them in the selection process of the members of the EMT, but also try to bridge this famous gap between the university world and the, you know, the, the, the companies. So the idea is, for example, you have a translator who's just graduated or she's just graduated, and so he starts working in a company, and you know, years ago, our first impression was, well, This guy, or this girl doesn't seem really prepared to work in the real world. So uh, over the years, we've tried to, let's say, through uh, employability events like job fairs, changing of curricula, uh, creation of uh, uh, initiatives or projects, uh, work placement schemes, to make sure that this gap is bridged a little bit. And I think that there's been a great, great, great improvement in this perception uh i really think that uh we we've done a, a good job in uh let's say uh making students and young graduates more employable one of our um, also uh competence or uh, action is um in the uh ESCO, which which is european skills competence and occupation classification it's a classification of occupation and professions uh that is managed also by the um, uh, european union and uh we have been invited as consultants as consultants to actually fine tune and expand the language and translation related professional occupation so it's a kind of a nomenclature of uh Um, of, of, of occupations and, I, and, and you know I will explain afterwards you know what was our uh, precise uh, involvement in this. We also contribute uh, to the language industry yearly service that is organized by different associations and the European Commission so the idea is just to follow up on the on this famous language in size of the language industry study to make sure that each year at least we have a survey to measure the size of the industry and to respond to basic questions about uh, what is the DNA of our, of our community, how many companies, uh, what, the, what, what is new in the business, uh, what is the perception of uh, uh, companies uh, and, and professionals. On the TEF, so TEF, uh, sorry about the acronym, uh, we said we we're not going to use the acronym, but translating Europe firm, TEF, is you know, uh, next week's um, conference. So as I said, we contribute to the program creation. Uh, this is very interesting because actually uh, to put up a two-day event of this size and to make it interesting, year after year, I can tell you it's hard work. Some say, well, are we, didn't we talk about this like last year? No, we didn't. So what we're we to do is, are we going to have a panel? Are we going to have a Slido? Like, are we going to have moderators? Uh, are we going to have like parallel session? So all the time, we need to reinvent ourselves. Uh, I think we, we managed to do it uh, with the help of, uh, uh, obviously, not the help, but with the, uh, under the aegis of the European Commission, Who's DGT's great a great job in you know, organizing everything and creating the agenda. <clears throat> but the program is very important. Uh, we contribute also to speaker selection. We know how difficult when you, you, know, you are in the language industry, and I've been in digital for like uh, well, I don't like to say it, but nearly 30 <laughs> years. So uh, By the way, a little bit of my background, I'm a translator myself, so I'm not only a speaker or a salesperson. I'm not selling anything today, except maybe the Lind expert group. So uh, uh, I'm a translator, uh, I studied translation in uh, Brussels and I worked during 15 years as a freelance translator language consultant mainly for the EU. And then I joined a big company as a uh, sales uh, director for the public sector and now I'm doing the same. So basically I am working with the institutions on the <coughs> framework contract. So this was a parenthesis. So the speaker selection is, uh, is a very important part of our job also, when we meet, and then when we, we discuss on potential, you know, through our networks, potential speakers that might stand out from, um, from the community. And, uh, but this is obviously a very, very, uh, let's say collective uh, exercise that we do with uh, the different stakeholders and the European Commission. We contribute also, if need be, Uh, to the organization moderation. Sometimes when someone is missing, so Mirko, myself, so we'll do the cleaning, we do something, uh, okay, we moderate. Sometimes we moderate like, uh, you know, I don't know if you remember, there was this moderation of, uh, with students uh, and we interpreted it as a nightmare. I mean, you know, for 100 people. We organized it like, okay, there are a lot of young. It was, the, I think, the second test about youth. Okay. So we organized this kind of a uh, big, uh, let's say, improvised, uh, let's say, get together with Young. And so it was really like, uh, uh, very difficult. Uh, the interviews couldn't keep up and it was like, uh, it was really difficult. So sometimes, you know, we, uh, as we say in French, so we, you know, we go. Uh, of course, sometimes also we, uh, we organize networking and visibility events. We try to have stands with, uh, you know, the Lind expert group. Uh, this year we want to make, maybe discuss about the uh, machine translation. So the, the, the, the, uh, the stand will be open to uh, people who would like to know more about, uh, let's say machine translation, who are scared about machine translation. So we want to uh, make sure that we respond to the question. Um. Important also are the synergies that we create with other groups like DMT, DUATC, the the, which is the uh, European Association of Transition Companies, FIT, you know, and so this is, and also historically this has, uh, uh, let's say, triggered off some interesting, let's say, official commitment from, uh, for example, to, in the work placement Uh, sphere or uh, in the possibility to uh, train teachers <coughs> so and we we sign a couple of memorandums with those um, let's say association and groups to make sure that it's kind of formalized in a way that we're not simply talking during a conference and then nothing is actually uh, kept or secured uh, at the end of the day <coughs> And uh, so uh, if you want to have uh, some uh, information about the TEF 2019, I put the link here, but Katia did it also. DMT, our, our collaboration with the European Master uh, in Translation Network. So this is a, a big part of our, of our work and maybe the most important one. We want to make sure, as I said, that the students who are graduated are well prepared be it like you were talking about Sarah about you know soft skills something that's is not always let's say uh covered during university time so this is something seems you know easy but it is not uh I uh, I hired two person in my team in Barcelona uh coming from the language industry with two years experience they seem to be very good But sometimes I feel that, you know, they are young, feel that on the soft skills side, we need to coach them more and more. I mean, writing a simple email is something that people sometimes, and I don't want to stigmatize that, you know, young people, absolutely not, but sometimes it, it, it's difficult. It's, it's not, uh, you know, the, the, the direct messaging, um, let's say, world now, is a little bit counterproductive. For, for, that. You know, for when, when we work in the sales side for a translation company like TransPerfect, we want to make sure that the person who is, in, who is in contact with the customer, which you are all in contact, you know, those who work you know, as a freelancers, even in university, you, you always have a client, okay? Uh, so when you're in contact with this client, you, you have to make sure that you represent you know, either you or your company, and if you are a translation company, you present language. So and if, if your communication is poor, it's a real problem. Uh, so uh, the, the, we, we contribute to the selection process of the, um, of the different universities. This is, uh, we, this is like every five years, I think, uh, five years. And so we go through the application of all universities and we only, with our group, we only measure the employability. So anything that is done by the university to uh make the students more employable and also on the statistics on you know the success rate of who is going to be employed afterwards uh we also worked this year and it was so so so so uh, uh challenging but very interesting also is on the competency framework so we uh we discussed you know the different competencies that you know should be included in the curriculum you know, you know to make sure that at the end of the day we, we, we have very valuable and prepared students. Uh, as I said, you know, we exchange ideas on the implement. we work also important on the student work placement. This is something that is still at European level a mystery to me. So we have legal frameworks in different countries, which we of course understand, but I mean I think that when you study translation on languages and then the work placement would need to be compulsory at one point. Part of the program that we, we do in Brussels, in Belgium, for example, we have a couple of very, you know, valuable universities. And uh, uh, in master two, they need to take, they have to take three months uh, traineeship in a company, which is unpaid and uh, is part of the ECTS credit. So, uh, but I can tell you that we hired in total five person out of uh, the maybe 20 um, students that uh, did their traineeship in our, in our company. So this is really something that should be a focus in our industry. Make sure that after school, after university, there is a program helping students or young graduates to spend and work three months uh, or two months, whatever, in uh in companies or uh in not have to be translation company it can be a big company communication company with a language department or you know a public sector organization but this is it's too uh it's it's not generalized yet it's i'm sure, you know only a couple we only have a couple per companies but it should be let's say uh expanded and that's what we were doing with uh with EMT we tried to make sure that through the, uh, our network that you know, we exchange, uh, let's say, opportunities for training and for, uh, let's say, for the student, but also for teachers. Uh, last year, we had one of a university teacher spending three days in Barcelona in our office to go through uh, the different department that we, we have in a company. We know translation is evolving. It's, you were talking about, Sarah, about specialization. Can I, I, If I am telling you what kind of people we've, we hire in, in our company, it's, it's insane. It can be from engineer, localization engineer, to HR specialist, to a linguist, to post editors, to, I mean, there is a huge area of a project manager, obviously, uh, but e-learning specialist, uh, uh, artificial intelligence specialist, uh, it, it can be really, really varied. So the teacher's visit is very important too. Not only the student, but the teacher. So that's what we do, we try to do with EMT also. Another very practical uh, part of this, um, uh, let's say, cooperation is on pilot projects. So uh, what are our pilot projects? We try to, in universities, create a pilot project with, a, for example, a tool like we did with XTRF, which is a project management and a CAT tool, So with some universities like the Truku, the Leuven, the VAB universities, uh, the, the idea is to create a small group of students and uh, work uh, with them and train them on a tool and work also on real, real assignments. Translation, project management, it's a real-life uh, laboratory, so this is very uh, interesting also for, uh, for the future of the profession, for the future of the community, is make sure that we multiply the opportunities to meet the real world through work placement, through pilot project, through uh teachers visit. And if you have other other ideas, uh, you know, feel free to uh, share them with uh, with us. And uh of course uh we we we have uh you know again synergies with the other groups and uh so uh, at the end of the slide I put the um, let's say the the link to the EMT if you want to know more about EMT. So I said we were very agnostic to we, we share information about all groups. ESCO, uh, again, another acronym for uh, this classification of uh, European skills, competence, and qualification. I already covered this. So what we, we, we have uh, been doing is provide our uh, advice and expertise on expanding the list of occupation that, uh, for the language industry. So at the very beginning, there were only three occupations. So translator, interpreter, and sign language interpreter. Okay, so this is how we are reduced. So only three roles. Well, let's close all universities then because I mean, we're not going anywhere. So, uh, but we tried and we managed after some discussion, very constructive dis discussion with the group and ESCO uh, project manager, to add eight new position, occupation. Localizer, lawyer, linguist, subtitler, audio describer, translation agency manager, interpretation agency manager, and language engineer because and this is still you know only the tip of the iceberg because what was valid three years ago is still valid but you know needs to be changed in in some way. Uh, and then you have here a, a YouTube video uh, if you want uh, on the ESCO, explaining the, the, the ESCO i suppose that, you know, uh, the presentation will be shared afterwards with the uh, participants. So, uh, and now, this is uh, more for uh, Mirko, uh, the Language Industry Survey, of course, because uh, he has been very involved in this. Uh, so, what we, we, we joined forces with UATC, GALA, ELIA, uh, the Commission, uh, in order to, let's say, work on this, which I think is the only, except you know common advisory uh, common sense advisory is the only let's say modest contribution or attempt to gather uh, uh, data it was first launched in 2016 uh, and uh, we wanted to just capture the different trends in the industry um, what is interesting also is that this data is valuable for everybody not only the transit, but also the freelancers the companies the associations and the global organization So uh, if you want to know more about this, the link to the UTC industry survey uh, is there. So the future, well, this is uh, the future, not the future of, uh, of the, let's say the industry, the future of our group and the future of everybody within you know, the industry and the community. The language industry uh, expert uh, has evolved into an expert-only group advisory board. I think we have a, a role that is uh, be the reference point for gathering all professions in the language industry. And we want to, rem, you know, to keep this, uh, let's say, uh, basic remit that we have. It's not always easy, let's be honest because all members of the group have a life, have a job, and uh, are, I think, hard workers. But I think that uh, we all were selected because we, we are passionate about what we do. So the only thing I've done in my life, professionally, is translation. I mean, I don't remember doing anything else from uh, 21 until uh, now. You know, I tried, well, maybe I opened a restaurant in Rome or uh, in uh, Where I'm from in Sicily, you know, uh, in Scopello, I don't know, something like big, or a small guest house. So because I love, you know, I'm passionate about food. And uh, when I said, at the end of the day, well, I'm not ready. I said, no, I'm not ready. So I'm not ready. I'm not going to uh, drive an helicopter like uh, Milko. No, it's too dangerous. I don't want to do this. So I want to, you know, let's, at the end of the day, it's like, a, Uh, this is the only thing I can do, and I'm really passionate about this. And uh, all the, the members of the group are really passionate about this. So we think about the community and not our own interest. This is very important. So we want to continue to be the agnostic voice uh, of the language industry uh, with the help of DGT, uh, because DGT uh, also uh, is really, let's say, focused on getting the best of this group and uh I think we have most of the time carte blanche to suggest ideas and they are all very open to this, which you know I, I thank you know, I really thank the uh the, the, the Commission for that because it's you know it's really the advisory uh let's say nature is really respected. We will continue to focus on the main pillars of our work. On a broader scale visibility we want to be visible that's why I'm here now I want to make sure that in Europe those who are in the language industry know that the language industry uh, expert group or lint expert group exists and that you know can help uh, promote the industry and all the stakeholders that are part of this industry we want to communicate also I mean sometimes uh i used to teach uh at the at one university in, in brussels about self uh, review self revision so because i have uh, so you you, you you were discussing about you know uh, the quality of translation you know uh, uh, how you can improve the uh and uh, one of your example uh, i was not uh, really uh, i didn't really agree with you because uh, especially the one uh, the technical one i mean i think that the machine translation was better uh, because, you know, in technical translation, you don't have to deviate too much from the, it's like in life science translation. So, uh, so I was not, but what I'm saying is that for some reason, some of our customers want us to communicate in another language, not translate. So that, that's, I think at the end of the day, and maybe in 20 years time, we won't, be talking about translation anymore, but more communication, multilingual communication. Okay, so, but, I mean, I'm saying, I see that there is a, uh, you can challenge me afterwards if you want, no problem. Uh, but I think that for some part of the industry, communicating, communicating is more important than translating. Uh, adapting the message in other, uh, let's say, languages is more important than actually translating sentences in, a, in another language, if you, even if you convey the same message. So the, so the communication is also what we want to do uh, within the group and make sure we do it uh, in a general, uh, let's say, general atmosphere. You know, more like uh, not going into specific communication, uh, let's say, strands. Cooperation, again, I mean, I don't see how we can uh, survive. Uh, in the future, without actually cooperating. Maybe we want to include more associations. Maybe we want to include uh, some other parts, some other stakeholders that are not covered here, uh, apart from universities. Uh, maybe we should have a representative of the, a real tr freelance translator. Yes, but it's not the same. No, no, I mean, it's, I agree, but I would like to have a real, let's say, only translator in the board. I mean, a real freelancer, actually. Yeah, I know, you know, I know. <laughs> but I mean, not really part, not the, uh, let's say, the head of an association, but we, we need to have one, obviously. But I would really like to have like a, uh, or a loyal linguist or a, uh, a user, okay, so uh, training and coaching. This is also something that we want uh, to continue. We will try, we, we've organized during tests and other events, you know, CV clinics, for example, to coach the young how to present themselves, how to create CVs, how to sell themselves in the market in a, in a professional way. And at the end of the day, the young That's what we want. Uh, all our efforts are concentrated on the young. So uh, as Mirko was saying, go out. Those events are free. You don't have to start translating you know, behind your computer. Go, even if uh, it's like you have to drive or you have to take a, like a train. You know, events are organized in, in different countries, that's true. Uh, so go out and see what's new and uh, take this opportunity to, you know, to create synergies and, you know, in, enhance, enlarge your network. So uh, this is the end of my presentation. So if you have any question, feel free to shoot that. David, David Kattan, please. Okay, thank you. Um, I'm a trainer, um, Specialistica course down in uh, southern Italy, and we actually applied for the EMT but didn't get it. But my question is more as this bridge between the two worlds, the eternal argument we have within the course is very much, and it was mentioned by Sarah at the beginning specialization, professionalization, and the general language and whatever it is that is needed to become a translator in less than two years, where do we put the focus on becoming uh, training our translators to become medical or uh, legal translators, becoming all-round linguist communicators, or what? Very good question. Um, My own uh, view and opinion about this, based on my personal experience, uh, is that being only specialized is not enough. <coughs> you were saying this, Sarah, is, is not enough. Professional and specialized, yes. But let's not forget that we are translators and are linguists before. So this, you need to have the background that it needs, that it takes, to be a good linguist. Then if you are a good linguist, you're trained as a good linguist, university level good linguist, then in six month time, you specialize in whatever you want. I've been translating uh, reports on the decommissioning of a new plan for the open commission. I did, I'm not a technician at all, but after you know, uh, two or three months you know, reading about this, I, would, I was able to translate a report on this. So, i think that if you only specialize at university, in for example medical translation or legal translation, then of course you will not get the job immediately because you need to first translate something before you have the credibility to, uh, so I think it's maybe at university level, at master level, being too specialized can be counterproductive because it will, let's say, because what we need when we are out in the, uh, when we are graduated we need to have jobs i mean uh i, I was discussing this morning with uh with uh, alexandra uh over breakfast uh, one of my daughter she's a lawyer she's a trainee lawyer in brussels she's working for two years and a half okay so she's working she's a lawyer but she's not making a living right now because you know it's still she's still a trainee she invoices uh, as a self employed person 20 euro per hour uh she she can't make it so that's why if translators are too specialized but too young and they are not employable because they are not they do not have the experience on the on the ground you know uh, uh then they will say well well I'm trying to find a job by trying to find but I can't then I and then I deviate from my uh translation uh career and take a job uh in another sector So, and I lose everything afterwards. It's like, you know, going, you know, if you, if you stop, you know, biking, you, you say sometimes, you know, you don't forget it, but sometimes you forget and you fall on the ground. So I think that, yes, good linguists trying to get work and then afterwards specialize in what you like. I think that's what I would say. Un'altra domanda, abbiamo il tempo di farla se qualcuno ce l'ha. Se non ce ne sono, Mirko, direi che possiamo... Eh, sì, allora eh, siamo puntuali, come avete visto siamo abbastanza tedeschi, quindi sì. ci sarà un coffee break di 30 minuti, chi eh, arriva al 31esimo minuto lo chiudiamo fuori, quindi vi auguro una buona pausa e ci vediamo tra poco, grazie.